Con l'emergenza coronavirus, se sei un imprenditore, un manager o un professionista, con ogni probabilità in questo momento stai vivendo uno stato d'animo molto particolare. Se poi il tuo lavoro ti porta ad interagire con l'estero, come me probabilmente sei consapevole del fatto che stiamo vivendo nell'occhio del ciclone. Tutto è fermo, tutto è calmo, anche noi siamo fermi, bloccati, e al tempo stesso siamo consapevoli che tutto intorno a noi la tempesta perfetta aspetta. Tra poco vivremo la tempesta perfetta. Io sono Angelo Fanelli, sono un coach linguistico e formatore. La fine febbraio ho dovuto cancellare un'iniziativa formativa che si intitolava, e non mi sfugge col senno del poi l'ironia della, della situazione, si intitolava Distanze saper gestire al meglio le proprie relazioni professionali. Dunque, in questo momento, più che mai, è assolutamente fondamentale riuscire a comunicare in maniera corretta ciò che sta succedendo nel Paese, ciò che sta succedendo al nostro business, al nostro lavoro eh, e anche quello che sta succedendo a noi stessi in particolare se abbiamo a che fare con controparti estere questa urgenza questa necessità aumenta di difficoltà di qualche ordine di grandezza allora stavo riflettendo su quali sono le risorse sulle quali possiamo contare in questo momento e la mia riflessione eh, mi ha portato ad identificarne almeno tre eh, la prima il tempo abbiamo a disposizione del tempo usiamolo eh, e usiamolo in maniera saggia eh, la seconda eh, focus globale nel senso che in questo preciso istante tutti noi sappiamo e siamo consapevoli che l'intero pianeta sta ponendosi le stesse nostre domande e come noi sta cercando delle risposte tutto il pianeta è concentrato su un unico tema in questo istante la terza risorsa è quella che i greci gli antichi greci chiamavano kairos il momento della verità sappiamo che eh, quando usciremo dall'occhio del ciclone ed entreremo nella tempesta perfetta perché ci entreremo sarà il momento della verità e non potremo più permetterci giochini stronzate Uh, manipolazioni uh, comunicative. Sarà quello che gli americani chiamano uh, il momento del no bullshit. Uh, my name is Angelo Fanelli and I'm a linguistic coach. I'm not an English teacher and as a matter of fact, if you understand me, your level of English is good enough. As a linguistic coach, uh, unlike an English teacher, I know and I understand the dynamics and the dilemmas of business, of management and of leadership. And my job is to help you to improve your ability to communicate those issues to your foreign counterparts. Quindi se anche tu sei convinto o convinta del fatto che uh, non esiste più il business as usual e che questo è il momento per agire sul cambiamento e nel cambiamento, clicca sul bottone qua sotto, inviami un messaggio e fissiamo un appuntamento per fare una sessione via Skype o via Zoom di coaching linguistico di prova.